Siamo qui in via Foria, dove purtroppo poche ore fa si è consumata una terribile tragedia, una storia drammatica, un bimbo di soli tre anni è caduto dal, dalla finestra della sua casa del terzo piano. Urla strazianti, poi il tonfo, il corpicino purtroppo Causa il volo di circa 15 metri, non ha avuto, non ha avuto stampo, e sono storie che non vorremmo raccontare mai. Il corpicino è rimasto esame sul solciato, come vedete, sul posto gli uomini della, della questura della squadra mobile c'è ancora un cumulo di, di segatura, come vedete, che copre il sangue, una vicenda terribile, sono stati da poco completati i rilievi del caso, le indagini, come accade normalmente in questi casi, vanno in, in tutte le, le direzioni, una vicenda, ripeto, drammatica, e non è, non è la prima purtroppo che si consuma a Napoli. Questa qua, questo è il balcone da dove il bambino è precipitato. Non, non aggiungiamo altro perché già di per sé la vicenda è veramente drammatica e anche molto triste, ma il dovere di cronaca è quello di raccontare tutto ciò che accade. Abbiamo, abbiamo veramente con molta emozione seguito questa vicenda, vorremmo che non accadessero mai ma purtroppo fanno parte dei, dei drammi che, della vita. Io veramente ho la voce rotta dall'emozione e con moltissima, con moltissima fatica che ho seguito tutta la vicenda mi sono deciso a fare questo servizio solo per dovere di cronaca, nient'altro, nessun guaierismo, nessun, nessuna voglia di essere ibrimi. Sono immagini che non vorremmo mai raccontare, la polizia sta pulendo con detersivi e acqua la copiosissima macchia di sangue che è al suolo. C'è una correzione, abbiamo sentito anche il dirigente, un bambino di 4 anni e non di 3, una famiglia normalissima e quindi la mamma in attesa di un altro bambino che non stava bene, una distrazione, il bimba scavalcato la l'olinghiere del volato giù. Io vi lascio, concludo questo breve servizio. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Ingrisano, Napoli.